Uh, will start, I will start. Okay. Okay. Uh, buon pomeriggio a tutti, uh, siamo al quarto incontro e siete numerosi, numerosissimi come sempre, nonostante il tempo oramai chiaramente estivo e la stanchezza di quest'anno che non che non dimenticheremo ovviamente eh, dunque come avete visto c'è stato un cambiamento di programma e questo cambiamento di programma eh, ha eh, la finalità diciamo di, eh, di legare due eh, proposte che si matchano perfettamente eh, perché come dirà poi Cristina eh, questo, quello che lei presenta è stato fatto sia in classe con gli studenti sia durante un corso di formazione e durante il corso di formazione proseguiva proprio con un'attività simile eh, a quella che invece presenteranno Claudia e Alice. Quindi eh, io penso che mh, questo pomeriggio, diciamo, su, sulle plastiche eh, è un input, eh, ora vedremo, lo commenteremo, come abbiamo fatto per gli altri, molto interessante, però volevo anche sottolineare che l'ANIS ha fatto un, un progetto che si chiama Sustain, che eh, trovate su web e trovate anche sul sito dell'ANIS, dove sono stati prodotti dei materiali eh, molto interessanti e molto pensati, eh, sull'Education eh, sull for Sustainable Development cioè per lo sviluppo sostenibile eh, con l'Ibse quindi sono stati prodotti dei booklet ehm, che sono su Everyday Object eh, ai quali ha partecipato in particolare all'elaborazione que di questi ha partecipato eh, l'ANISN sugli oggetti di tutti i giorni sul ciclo vitale diciamo, ne abbiamo lavorato sulla scarpa da ginnastica ma in realtà era un modello molto interessante, applicabile anche non so, al cucchiaio, alle borse o altre cose e poi un altro è sul cibo, un altro invece era sull'energia. Ehm, quindi sono, mh, vi invito a, a fare download, del, sono disponibili sul web eh, questi materiali. Quindi questo può essere, lo dico in anticipo, una interessante espansione dei temi eh, di questo pomeriggio, anche perché insomma, è un progetto coordinato dalla Mena Lapat, quindi in realtà c'è IBS in tutte le salse. Okay, uh, I would like to, um, to thank the to, uh, European School Net, Amgen Teach, the leader of Amgen Teach Root, uh, and she's very busy, uh, and uh, nevertheless, she's here with us. And I have been in copy with the many mails and <laughs> that we exchange during this day. So uh, I really thank a lot uh and as i said um few few minutes before uh before the recording uh, um i think that uh, uh, we are doing the necessity virtue uh, i mean i mean that uh, uh, we did not uh, uh, realize these uh, training courses in presence uh, for the uh, for the lockdown for the covid and so on But uh, uh, I think that it was a, a very interesting opportunity to share uh, in a more national wide and to, to feel all of us part of a national effort and not only national, but thanks to the uh, to the, the so kind uh disponibility of European School Net in supporting us. Uh, this is uh, um, this strongly fostered the European dimension. So thank you so much to all of us to all of us I can say and I so just a few words from Ruth. Thank you. Yes, thank you so much Anna. That's uh, very kind words. I think uh all we need to remember is that in every crisis there's an opportunity. And we just need to take the opportunity, and that's what we try to do as European School Net. And I'm so happy that we have partners uh, such as you to also take on board on the opportunity. And I wish you uh, a great work today. I'm here for the technical support. Uh, and uh, I don't understand Italian, so I'm not going to pay much attention on everything that you will do, but um, I'm here to support you in everything you need and just want to tell you that Keep up with the good work, ok? And that's it. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Ruth. Uh, so, uh, cominciamo con Cristina, quindi. Sì, certo. A te la parola, Cristina. Grazie. Dite, ditemi per favore se potete sentirmi bene, perché l'altro giorno c'erano problemi benissimo. di audio. Benissimo. Mm, benissimo. Benissimo. Allora, io grazie. introduco questo grazie a te, grazie a voi, e grazie soprattutto a Ruth che ci ha tanto supportato in questi due giorni. Eh, allora, eh, spiegherò il senso di, della scelta di, di, questo, di questo tema nella, nella mia brevissima presentazione. Intanto, noi progetteremo un'attività su come separare e classificare le plastiche, cercando di dare degli stimoli per l'apprendimento inquiry come processo mentale proprio anche nella didattica a distanza. Eh, sarà una metodologia ITS, naturalmente, e l'approccio sarà sperimentale tra, eh, trasversale, tra fisica e scienze. Quindi tratteremo di plastiche e del loro impatto sull'ambiente. Perché questo tema? Ecco che entriamo nello specifico. Allora, eh, sappiamo che una delle tante caratteristiche delle plastiche è di avere dei tempi lunghissimi di degradazione che vanno dai 100 ai 1000 anni se abbandonati nell'ambiente, ed ecco perché la nostra attività, che consiste proprio nel separare le plastiche dei nostri rifiuti per il loro riciclo e riuso, affinché ci si avvicini il più possibile a contribuire a ridurre il problema dell'inquinamento da plastiche nel nostro pianeta. Ancora un altro motivo è perché questo modulo, oltre a trattare un argomento molto stringente e di rilevanza fondamentale, può essere inserito in un percorso molto più ampio, quale quello relativo a materia, energia e loro trasformazioni. Quindi un, un discorso più ampio sul riciclo e la sostenibilità. Ancora, se non agiamo a livello mondiale con comportamenti ecosostenibili, il futuro del nostro pianeta, già fortemente a rischio, sarà compromesso. Quindi io come insegnante sento molto il ruolo che ho nel far crescere nei ragazzi, nei nostri studenti, la sensibilizzazione e la motivazione verso la difesa dell'ambiente, affinché gli studenti diventino adulti in grado di scelte consapevoli. Ma questo come può avvenire se non tramite percorsi sperimentali che sollecitino la loro riflessione? Ancora mi vorrei soffermare un attimo sul fatto che inclusione, successo formativo e istruzione di qualità sono i tre cardini del ruolo che oggi è sempre più richiesto alla nostra istituzione scolastica, che non è più un'istituzione a sé stante ma inserita all'interno di una comunivisione culturale condivisa a livello internazionale. E questa visione di una, della scuola trova corrispondenza in due documenti ufficiali pubblicati dall'ONU nel 2015, che sono il documento sull'educazione alla cittadinanza globale, che è una guida pedagogica vera e propria, e l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che è un vero e proprio programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. E questa agenda include 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, e tra questi 17 noi abbiamo scelto il dodicesimo che recita garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. Abbiamo cercato di fornire una risorsa tagliata per la didattica a distanza visto. Anna, you there? Ruth, what, what is happening? I think uh, Cristina blo was blocked for some time. Maybe her connection is not okay. Yeah, she's back. Scusate, cosa è accaduto? Ruth, ti senti un'altra. Sì, e Cristina io credevo fosse un mio problema invece infatti mi stavo spostando invece evidentemente è un problema tuo di connessione però sta ripartendo ora sta ripartendo scusate sta ripartendo. mi potete dire dove si è interrotto? allora io sono no, almeno io fino all'agenda 33 ah ok Aspetta. allora siamo Sarò molto più, 30. più veloce. Scusate, adesso cerco di ricondividere fonti, lo schermo. Scusate. Ma sinceramente non so cosa è che è successo. Vediamo. Ok, mi sono. E come c'è la connessione? se stessi riconnettendo vi doppio ok vediamo se eh, prendo più volte non lo so, non lo so. è non una bellissima prospettiva Beh, anche, anche se non potete stoppa. anche se non potete vedermi posso terminare okay, va bene qua. sì sì certo, certo. Vai, vai avanti dai. magari Valentina passa ad altro Ma no, non ti sentiamo proprio, Cristina. Non so se è un mio problema. Anna. Sì, se abbiamo ora ti qualche sento. problema... Eh, senti, mettono sì. Valentina, c'è qualche problema con il consiglio Cristina. Lo riavviamo. Allora, ascolta, io direi di... Eh, non so se state insieme, voi state insieme? Sì, siamo te. Ah, state insieme, ok. Comunque io ringrazio tutti voi, siete in 68, il che vuol dire tantissimo. E oggi è 16 luglio, va bene. dovrebbe saperlo il nostro ministro detto ciò. ok uh, sì questo l'avevi detto questo almeno a me era Anna mi senti? perfetto, ora mi sì, senti? Ora, sì, io ora benissimo Caro ecco, ecco. okay. il dodicesimo notte, obiettivo diciamo, questo l'hai detto la centralità dello studente Sono io, velocità, io almeno a me si è bloccato senti, qua Okay. Abbiamo cercato abbiamo di fornire una risorsa la vita, tagliata a distanza, distanza che deve è. essere una risorsa coinvolgente per i ragazzi visto che non siamo più insieme. E questa risorsa li deve avere protagonisti in maniera che si discuta insieme con gli studenti, gli si chieda di fare un lavoro di ricerca per la risoluzione dei problemi, quindi una didattica dove forte è l'interazione con gli studenti. E quindi Valentina ci farà vedere delle risorse da condividere eh, insieme ai studenti e con voi stasera. Eh, ultima cosa, l'attività può essere facilmente svolta a casa dallo studente utilizzando i rifiuti di plastica da loro prodotti e sostanze facilmente reperibili a casa. Appunto, questa attività vedrà il normale sviluppo nell'attività di Claudia. E adesso passo la parola a Valentina che condividerà il suo intervento. Scusatemi per l'interruzione. A dopo. Stop sharing. Million metric tons of plastic trash enters the sea from land every year. Mm -hmm. The equivalent of five plastic bags filled with trash for every foot of coastline in the world. Across our ocean, plastic trash flows into circulation, dispersed almost everywhere, but concentrating in huge swaths. In the midst of currents, down into Valentina penso sia un video questo che sta cercando di caricare <fie> non si vede ancora, sta caricando se intanto magari può introdurlo che così mentre la aspettiamo la che si carichi mi sembra abbastanza lento ma che cosa si intende per plastica? Noi docenti sappiamo bene che dire plastica non basta, ma tutto quello che viene buttato nel contenitore della di raccolta differenziata viene chiamato così. Ecco allora che, come prima attività di Engage, gli studenti vengono invitati a frugare nel cassonetto dei rifiuti domestici per scoprire che cosa contiene. L'Engage è strutturato in questo modo. Nel bidone dei rifiuti della plastica ci sono contenitori di shampoo, detersivi, yogurt, involucri di alimenti e tanto altro ancora. Come fareste a stabilire se queste plastiche sono tutte uguali? Quanta plastica per ogni tipologia viene prodotta in una settimana dal tuo nucleo familiare? Gli studenti sono invitati a raccogliere i dati in tabella distinguendo le plastiche per tipologia e spiegando in base a quale osservazioni sono state suddivise. Da questa prima attività. No, io l'avevamo caricato in precedenza con Ruth e quindi evidentemente c'è qualche problema nella piattaforma, sì, Anna, perché l'abbiamo caricato, abbiamo fatto le prove, si vedeva e si sentiva, adesso io non so sinceramente che cosa fare. Provo a provare a rifarlo partire, vediamo se funziona meglio. Pro, prova a farlo partire di nuovo quindi io credevo fossi io, no, per questo mi sono spostata. No, no, cioè, non di farlo partire lei, ma secondo me è più complicato, è meglio che riprovi, riprovate voi. 8.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 l'impermeabilità e quindi l'insolubilità in acqua, la resistenza meccanica e la durezza. Più difficilmente emergono caratteristiche quali l'economicità, la versatilità, la durata nel tempo e proprietà fisiche come il punto di fusione, la conducibilità elettrica e termica o eh, come non appare la differenza di composizione chimica. Su questo punto ci soffermiamo un, un, un po'. Ora um, andiamo a esaminare che cosa vuol dire plastica, in realtà il termine per la UPAC è considerato improprio in quanto si tratta di materiali polimerici misti che possono contenere anche altre sostanze finalizzate a migliorarne le proprietà merceologiche e a ritorno ai costi. Dal punto di vista chimico quindi è preferibile parlare di polimeri piuttosto che di plastica. Allora, se non si è fatto in precedenza, a questo punto è necessario inserire un approfondimento sui polimeri, senza entrare nel merito di una lezione su questo argomento, che esula dagli scopi del mio intervento e del seminario, voglio segnalarvi questo sito, che risulta molto ricco di spunti e interessante anche per una didattica a distanza o autonoma. Il sito si chiama The Macrogalleria. Ne esiste una versione anche in italiano, anche se non particolarmente aggiornata, e una versione per i più giovani molto colorata e facilitata. Rimaniamo però nella Home Directory e eh, entrando nel sito scopriamo che eh, possiamo navigarci a più livelli di difficoltà crescente, scoprendo dove sono i polimeri, eh, come sono fatti, come funzionano e così via. Il livello di approfondimento via via aumenta all'aumentare del livello. Eh, però quello che vi voglio segnalare è questa ricca collezione di modelli in 3D dei polimeri che veramente è molto molto ricca. Eh, adesso andiamo a vederne uno in particolare, Eccolo qua, il polipropilene nella sua versione di polipropilene tattico. Il modello è in 3D e l'animazione ci permette di vederlo eh, anche ruotare e eh, anche nelle eh, disposizioni Space Fill, che forse è più utile. Oltre, eh, noi sappiamo che oltre alla possibilità di avere polipropilene a tattico, eh, possiamo avere il polipropilene mh, nella sua uh, versione di polipropilene isotattico che ha valso a, a Giulio uh, Natta e a Ziegler il premio Nobel. La differenza di struttura tra questi due isomeri è fondamentale per capire le differenze di proprietà meccaniche dei due polimeri. Eh, a questo punto è chiaro che eh, la modellizzazione è importante per capire che cosa sono i polimeri. Queste animazioni, per quanto eh, utili, non andranno però mai a sostituire i modelli eh, di plastica che eh, usiamo per spiegare la chimica organica ai ragazzi. Quando siamo a scuola, allora ecco che vi propongo una possibilità di ricreare questi modelli a casa utilizzando delle semplici mollette per bucato. Sono necessarie 40-50 mollette, basta che siano di tre colori diversi. A queste mollette si assegnano i seguenti significati. Due mollette disposte in modo antiparallelo rappresenteranno il legame carbonio-carbonio doppio. Due molle due, una molle molletta dello stesso colore so da sola rappresenterà il legame carbonio-carbonio, con altri due colori rappresentiamo l'idrogeno piuttosto che il gruppo eh, metile. Disponendo le mollette in modo opportuno si riesce a costruire il monomero polipropilene, non si rispettano, magari, gli angoli di legame, ma questi sono i limiti dei modelli che noi conosciamo bene. Dal monomero propilene si possono ottenere le unità ripetitive, togliendo una delle due mollette che rappresentano il legame doppio carbonio-carbonio, si vede subito che le unità ripetitive che si ottengono possono essere diverse. Le due possibilità diverse. Ora, disponendo in modo ordinato eh, queste unità ripetitive si nota che se l'unità ripetitive è sempre la stessa, si ottiene una struttura altamente ordinata e ripetitiva eh, in maniera regolare come quella del polipropilene isotattico, se disponiamo le unità ripetitive in modo alternato otteniamo una struttura che pure è ordinata ma che presenta un'alternanza eh, eh, regolare tra eh, le mollette che rappresentano i legami carbonio-carbonio del backbone, se invece disponiamo di unità ripetitive in modo random, otteniamo una struttura che è rappresentativa del polipropilene adattico. Questo è un modo per modellizzare le molecole, per eh, quindi ricreare quel legame fra struttura e funzione tipico della eh, chimica. Ma torniamo alla plastica. Perché usiamo tanta plastica? Per rispondere a questa domanda ci interroghiamo sui pregi della plastica, andando anche stavolta a visitare un sito. Il sito è il sito di, tra i tanti, quello che ho scelto io è il sito di Luca Florianini, che è un industrial designer. Questo designer utilizza la plastica per creare i suoi progetti e veramente questi progetti sono tanti e li vediamo anche andando semplicemente girando nel supermercato gli diamo un'occhiata più da vicino ed ecco che ci accorgiamo che vengono creati lampade da design piuttosto che contenitori per alimenti, stampanti, scanner, lettini per... Eh, l'abbronizzatura artificiale piuttosto che eh, mascherine sportive. magari diamo un'occhiata qua eh, la mascherina sportiva progettata dall'industrial designer è fatta con diversi materiali plastici la maschera è in poliuretano termoplastico, gli agganci sono in nylon, la lente in policarbonato l'imbottitura in poliuretano espanso elastico la conoscenza e l'uso di questi diversi materiali permette e la costruzione di un prodotto altamente performante. La riflessione porta i ragazzi a rispondere a diverse domande che possiamo anche stimolare noi. Eh, quanta plastica c'è intorno a noi? Possiamo immaginare un mondo in cui la plastica non esista? Con quali materiali andremo a sostituire questi materiali plastici? I pregi della plastica emergono con facilità. Andando a esaminare i difetti della plastica, e Anche qui poniamo una riflessione. A me piace far riflettere i ragazzi proponendo loro questa frase tratta dal libro Il sistema periodico di Primo Levi eh, del racconto Cerio. A quel tempo non esisteva il polietilene che mi avrebbe fatto comodo perché è flessibile, leggero e splendidamente impermeabile, ma è anche un po' troppo incorruttibile. E non per niente il Padre Eterno Medesimo, che pure è maestro un po' di meditazioni, si è stenuto dal brevettarlo. A lui le cose incorruttibili non piacciono. Da questa frase emerge subito il problema, la non biodegradabilità delle materie plastiche. Ma è effettivamente la plastica la colpevole di questo problema? Se proviamo a riassumere i pregi ed effetti della plastica in un'unica frase, ci accorgiamo che la plastica ci piace perché è economica e dura per sempre, almeno su scala umana. I suoi tempi di degradazione sono tali che ci permettono di usarla molto a lungo. Quali sono però i difetti? È economica e dura per sempre. Economica e quindi la buttiamo senza pensarci troppo, dura per sempre, in quanto non si degrada. Allora, pregi ed difetti, coincidono nella plastica e non possiamo quindi imputare alla plastica il problema dell'inquinamento che è dovuto solo al nostro comportamento e cambiando il nostro comportamento che si può rimediare. Almeno questo è uno dei modi per rimediare il problema della plastica. L'altro è l'uso di materiali plastici biodegradabili che vedremo nell'intervento successivo con Claudia Polverini e la, e la sua collega. Per cambiare il nostro comportamento vuol dire eh, utilizzare la filosofia delle 3 R, riciclo, riduco, riuso, Soffermiandoci sul eh, riciclo andiamo a esaminare eh, il problema del riciclo perché riciclare non è facile. Lo esaminiamo entrando nel sito della Corepla, il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi. Questo è un sito molto eh, ricco di spunti anche per la didattica, eh, fornisce dati aggiornati e, e video divertenti. E andiamo a vedere qualcosa, per esempio che cosa si mette nella raccolta differenziata e scopriamo che nella raccolta differenziata possiamo buttare solamente gli imballaggi, tutto quello che serve per contenere il prodotto che poi effettivamente andiamo a utilizzare mentre invece non vanno buttati nella raccolta differenziata quegli oggetti in plastica che non sono imballaggi. Chiedersi perché su questo argomento vuol dire aprire un altro capitolo che non esamineremo ora. Ancora possiamo scoprire che cosa si fa con la plastica riciclata. Vediamo che si possono costruire Componenti per scooter piuttosto che per automobili, cassette per ortaggi, articoli di design: ancora si possono fabbricare panchine componenti per elettrodomestici o indumenti quali giubbotti e maglie in pie. Approfondendo meglio, vediamo che per fabbricare la maglia in pai possono essere utilizzate soltanto le comuni bottiglie, i poli etilente reftalato dell'acqua minerale, mentre la panchina può essere fabbricata anche con plastica riciclata eterogenea non differenziata. Per riciclare la plastica bisogna suddividerla nelle sue tipologie diverse. La domanda inquiry è formulata in questa maniera. L'industria riciclo produce contenitori per imballaggio in polietilene e l'industria ecologi produce giubbotti in pile da polietilene per a partire da rifiuti costituiti da plastiche diverse. Devi spedire il giusto materiale per questi oggetti alle due industrie come puoi selezionare i rifiuti da inviare per produrre i contenitori e quelli per produrre i giubbotti? Il quesito, per quanto utile per la messa in situazione, può risultare un po' difficile, soprattutto per gli studenti più piccoli. Quindi ve ne proponiamo un altro. Eh, più eh, per un inquirio guidato che proponiamo anche voi per la break room dovete rispondere alla domanda proposta utilizzando le informazioni che già vi abbiamo inviato via mail che riportano la densità di liquidi diversi e la densità di alcuni materiali plastici buona break room ok Ruth, Ruth please uh, could you... Organize the five record room. Thank you. Uh, I hope you, yeah. you can listen to me, I can hear you. Ruffi, è quello che non capisco. Come no, possibile? Non capisco cosa sta accadendo, non riesco. Sì, solo che non riesco più a, a contattare. Anche tu. Mm. Eh, ci rischiamo, Ruth? Eh, Ruth e Pignorami? Ok, ci yes. si in plenaria, Cristina. Sì, okay. allora, intanto, scusate, ma non so cosa sia accaduto. Eh, avrebbe dovuto rimanere la nostra domanda in tua eh, Perché si la... sente fine... male? Sì, ora allora mi sentite meglio? cosa sta succedendo. Valentina fammi usare il tuo computer. Ah, dai che funziona il mio, sai. Non lo sento. Vedi che non ci sono? Io non più. sento nessuno. Io non ci sono più. Eh, riuscite a sentirmi adesso? Riuscite a sentirmi? We can hear you. Eh, yes. Go ahead. Ecco, ecco. Eh, eh, Ruth voi, eh, just a moment eh, volevo dire ai colleghi che eh, la break room non si è potuta fare nel senso che avrebbe allora il nostro il mio audio va e viene il mio audio, eh audio va e, e viene e eh, lo so il mio audio non va e viene non riesco a capire senti io ho, allora, io ho la connessione... Sono minuti alle 6, Cristina, non ti voglio mettere fretta, ma... Sì, però almeno la conclusione fammela fare, Il non è un problema mio, è un problema del, del sistema. Certo. Come? Allora, metti in, la mia, metti in condivisione la mia cosa se ce la fai, se ci fosse, davanti. Ah, oh. niente. Ma io non sento niente, tu senti qualcosa? Niente, io non ci sono più Per favore ditemi se riuscite a sentirmi, eh, chiedo a Ruth di darci, la, di darci la parola. Riuscite a sentirmi? Ok, va benissimo allora eh, adesso mh, scusate non, non riesco a capire cos'è accaduto ma mh, passiamo proprio alla alla sperimentazione allora cercherò di fare tutto in dieci minuti per non togliere tempo a claudia allora gli obiettivi di questa attività erano di creare una classificazione basata sulla densità potenziare l'abilità di prendere appunti e l'autonomia personale Comprendere la relazione tra proprietà fisiche e strutture molecolare e la relazione tra comportamento chimico e composizione delle sostanze. Questi due, eh, questi due obiettivi sono importantissimi affinché i ragazzi capiscano che eh, la struttura molecolare di una sostanza e quindi delle nostre plastiche eh, ne determinano il comportamento chimico e le proprietà fisiche. Ancora un, un importantissimo obiettivo IPS è saper comunicare e relazionare su conoscenze e informazioni acquisite in modo chiaro e sintetico e saper applicare le norme di sicurezza nell'uso delle attrezzature e dei materiali. Come prerequisiti gli studenti devono conoscere la differenza tra massa e peso, il concetto di densità, il principio di Archimede e sanno prevedere il comportamento di un corpo immerso in un fluido in base ai valori di densità. Alcune note per noi insegnanti. Gli studenti devono avere a disposizione sei tipi di plastica che hanno reperito tra i loro rifiuti e devono osservare quali affonda o quale galleggia in un dato fluido. L'attività permette di ricostruire una scala di densità solo relativo dei sei differenti tipi, tipi di plastica, ovvero noi sapremo che la plastica, per esempio il PVC galleggerà in, una, in un fluido rispetto al PET, ma non avremo il valore assoluto della sua densità che daremo noi in, una, eh, in un elenco di densità delle plastiche apposito. E lo studente poi potrà essere aiutato in una scheda che lo guida in tutta l'attività eh, che verrà presentata dallo studente e commentata. Naturalmente questa scheda verrà data ai ragazzi più piccoli. E naturalmente gli studenti verranno invi invitati a registrare in quali liquidi il campione affonda e in quali galleggia e confrontare i risultati con delle informazioni ottenute che vi che fornite che vi faremo vedere tra un attimo. Allora abbiamo detto che l'attività si basa sull'applicazione del principio di Archimede il cui risultato è che se immergiamo un corpo di fluido un corpo affonda se la densità è superiore a quella del fluido o galleggia se la densità è inferiore una veloce elenco delle sei plastiche che sono oggetto del nostro studio con la loro sigla e una tabella più dettagliata eh, con il loro simbolo, la loro abbreviazione, il nome del polimero e gli usi nel caso in cui venga riciclato per esempio il pvc riciclato verrà usato per fare delle tubazioni o contenitori non alimentari. Ancora una veloce carrellata sulle sei plastiche è sulla formula di struttura dell'unità ripetitiva. Abbiamo detto che una lezione sulle reazioni di polimerizzazione sarà un prerequisito a questo intervento naturalmente nella scuola superiore. Allora, ecco le informazioni utili che era quelle che avremmo voluto usate nella vostra break room, ovvero la densità dell'acqua, la densità dell'alcol. E poi mescolando due parti di alcol con una di acqua si ottiene una soluzione che ha una densità mh, che è circa 0,91 grammi millilitri e se a questa soluzione aggiungiamo acqua la sua densità cambierà. In che modo chiediamo ai ragazzi? Diamo la densità mh, della soluzione di cloruro di sodio saturasi e se in questa soluzione sciogliamo dello zucchero la densità può superare 1,4 grammi a millilitro ecco le seconde informazioni utili ovvero le densità delle diverse plastiche e le terze informazioni che diamo ai ragazzi ovvero partendo dalla densità dell'acqua come potremo ottenere un liquido a densità maggiore e uno a densità inferiore naturalmente ricorderemo come si prepara una soluzione satura di cloruro di sodio e chiederemo di prepararla per tempo perché sappiamo che quando ci si avvicina al momento della saturazione i tempi di solubilizzazione possono crescere. Invece un liquido a densità inferiore a 1 si otterrà mescolando eh, dell'alcol etilico eh, in due parti eh, con una parte di acqua distillata. Allora, ecco la nostra domanda inquari. Eh, la premessa è che dalla plastica non possiamo fare a meno, ma i suoli e i mari sono inquinati da una sempre più grande quantità di plastiche che ha generato un'emergenza mondiale. Una delle risposte a questo problema è il recupero e il riciclo delle materie plastiche. E quindi le due domande inquari, una un po' più complessa per i ragazzi delle scuole superiori, e la domanda semplificata con la stessa premessa che era quella che avremmo voluto voi sviluppate nella vostra break room. Passiamo poi alla scheda di lavoro secondo IBS dove i ragazzi per 5 minuti fanno la loro proposta e poi ci sarà la proposta nel, condivisa nel gruppo e a questo punto si realizzerà la sperimentazione che il gruppo riterrà eh, più vicina a quella che sarà la soluzione del problema, ma si sperimenterà per vedere se eh, si risolverà davvero il problema e quindi l'ipotesi era giusta, a questo punto si descriveranno i risultati ottenuti e li si commenteranno con le osservazioni correlate. I risultati saranno riassunti in uno schema o tabella o diagramma blocchi questo lo sceglieranno i ragazzi noi con le conclusioni potremo far confrontare i loro risultati con uno schema risolutivo che in seguito vi presenterò il materiale occorrente abbiamo detto è un materiale di facile rinvenimento a casa e a parte l'alcol etilico tutte le altre sostanze non sono assolutamente pericolose per l'alcol etilico denaturato attenzione a non avvicinarlo alle fonti di calore quindi questa attività può essere agevolmente svolta a casa. Quindi pezzettini di plastica, bicchieri, cucchiaini, alcol, sale da cucina, zucchero, polvere, bottiglie vuote etichettate, carta e acqua distillata. Come metodologia abbiamo dei contenitori con le sei plastiche differenti da cui ritagliamo dei pezzetti che poi identificheremo o con un colore diverso o tagliando delle forme diverse oppure perché non in alternativa preleveremo un campione che contenga la sigla identificativa del polimero. Procediamo alla metodologia. Allora, in un bicchiere pieno d'acqua distillato inseriremo i sei tipi di plastica, il comportamento della plastica è immediata, ovvero tre galleggeranno e tre invece affonderanno. I tre campioni che affondano si recuperano, si asciugano e si inseriscono in un altro bicchiere pieno per metà della soluzione satura di cloruro di sodio, quello che galleggia il polistirene mentre gli altri due affonderanno. Per separare le due plastiche che sono sul fondo si aumenta la densità della soluzione aggiungendo due cucchiaini di zucchero per volta. E dobbiamo dimezzare prima la soluzione perché la quantità di zucchero che si deve aggiungere a volte è tanta, per cui è meglio che la soluzione non trabocchi. Mescoleremo bene e vedremo se uno dei campioni galleggerà, continuando ad aggiungere zucchero, questo accadrà e finalmente sarà il PVC che si separerà dal polietilente rescalato che resterà sul fondo. Attenzione, solo se si opera in laboratorio scolastico e sotto capa aspirante in condizioni di sicurezza, il PVC può essere ulteriormente identificato tramite il taggio alla fiamma. Si riscalda il filo di rame e si tocca la plastica, una parte fonde e aderisce al filo, si riavvicina il filo alla fiamma e se la plastica contiene cloro come in questo caso si forma il cloruro di rame che essendo un composto volatile conferisce alla fiamma un colore verde tipico del rame. Si riprendono i tre campioni che galleggiavano in acqua, li recuperiamo, li asciughiamo e li inseriamo in un bicchiere pieno per metà di una soluzione preparata precedentemente composta da due parti di alcol denaturata e una parte di acqua. Due affondano e una galleggia, ma se nessuno dei campioni galleggiasse per aumentare la densità della soluzione, potremmo aggiungere progressivamente acqua distillata poco alla volta. Il primo che galleggia è il polipropilene. Aggiungendo ancora acqua, il secondo che verrà a galla è il polietilene a bassa densità, mentre il terzo che rimane sul fondo è il polietilene ad alta densità. Ecco qui il diagramma riepilogativo di cui vi parlavamo, l'attività è terminata, le sei plastiche sono state separate e noi potremmo far riepilogare agli alunni in questo schema le loro soluzioni e alla fine farle confrontare con un diagramma risolutivo dove abbiamo riportato le sigle di tutte le varie, eh, di tutte le varie plastiche e per completezza anche la identificazione del PVC con il saggio alla fiamma che va eseguito solo, come abbiamo detto, in condizioni di estrema sicurezza. Termino dandovi una scheda di lavoro da completare da parte dello studente eh, che potrebbe essere data eh, a distanza di tempo come verifica formativa per fare proprio una, eh, una verifica del fatto che eh, i concetti fondanti di questa attività siano stati appresi in maniera eh, significativa. Sono tre pagine che vi scorro e comunque lascerò alla vostra attenzione dando poi ad Anna tutti i materiali che condivideremo e Vi lascio con il link di riferimento da aggiungere a quelli che già Valentina vi ha dato nelle sue slide e quindi scusandomi per, le, appunto, per i disguidi che ci sono stati ma davvero di cui non sappiamo e vi ringrazio tanto per l'attenzione. Okay, grazie Cristina e Valentina, io purtroppo ho avuto dei problemi tecnici ma dei commenti penso che di essermi persa moltissimo, però l'avevo già vista precedentemente, quindi gra grazie moltissimo per… Eh, gli stimolanti spunti rispetto a tutti quelli che chiedono questi materiali, questi materiali ovviamente saranno resi disponibili come ho ripetuto più volte. E nel Moodle, perché abbiamo detto che questo Moodle è il Moodle di riferimento del coordinamento dei de, de vari centri, quindi certamente tramite i responsabili dei vostri centri, che grazie ai quali diciamo uh, siete qui ora. Quindi passiamo ora a Claudia e Alice. E grazie infinite. ancora, grazie infinite eh, Cristina grazie, e Valentina, Volevo... grazie infinite. Sì, a limite, potevo, volevo anche aggiungere due secondi: che potremo mandare eh, sotto forma di video che avevamo registrato e inoltrato a Ruth eh, il, il nostro intervento. Così, per chi avesse avuto problemi di connessione, okay. potrebbe vedere tutto l'intervento okay. e vederla continuità. Okay. Grazie tanto a voi, grazie a tutti. No, e in più, eh, aggiungo a questo che oltre a questo, è un'aggiunta e ringrazio per il lavoro enorme. Sono stata spettatrice diciamo, delle mail e quindi capisco bene quando si è lavorato molto e quindi vi ringrazio ancora, eh, ma eh, ci saranno anche alla fine di, di tutto le registrazioni dell'intero webinar, quindi tutto quello che è stato condiviso qui sarà eh, capitale per tutti. Grazie, quindi continuiamo Bene. con Claudia e con Alice. Sì, eh, mi sentite? Sì. Alice? Sì, noi sì, sentiamo. Volevo Ciao. introdurre io, ma non mi senti? Sì, sì. Mi sentite? Sì, ti sì. sì, sì, sentiamo. Ah, ecco, bene. No, allora, prima di dare la parola a Alice che poi dovrà organizzare il tutto, abbiamo fatto delle videoregistrazioni e volevo dire solo questo, che il nostro iter sì, con proprio, è proprio una sequenza che va benissimo con la precedente in cui si parla di plastica in generale, noi abbiamo invece... Messo l'attenzione sui concetti di biodegradabilità, compostabilità, Ragazzi, però posso, posso mentre sta caricando la Alice, questo fatto che sì. ci vediamo ognuno nelle proprie case con una cosa, secondo me aumenta il senso di comunità, cioè ditemi quello che volete, ci fa sentire più umani, più veri, più contestuali eh, nel contesto, quindi vai Alice. Vai. Sì, no, ma mi sentite perché io sto parlando, Alice mi senti? Certo, tutti ti sentiamo. No, oh, ecco, no, perché parlava Anna e quindi non capivo se mi sentivate. Ehm, vabbè, sarò breve perché altrimenti altre considerazioni le volevo fare alla fine e se ne spero di avere il tempo. Quindi Alice inizia pure con okay. la prima, prima mia registrazione e poi da, di seguito, vai okay. pure. Buongiorno, sono Claudia Polverini, responsabile del centro IPS di Firenze con la collega Alice Severi vi presenteremo questa attività dal titolo un po' particolare Il finocchio come plastica naturale Nella proposta che presentiamo è presente una prima parte di coinvolgimento piuttosto strutturata Utilizzeremo e faremo utilizzare agli studenti un Padlet che propone documentazione, video, attività richieste Prima di proporre l'attività di laboratorio effettueremo un sondaggio sulla parola biodegradabilità. Nella seconda parte spiegheremo l'attività svolta in laboratorio sulla produzione di un biofilm di bioplastica da scarti di Pinocchio e di latte. Infine faremo alcune proposte per concludere in classe in modo partecipativo l'argomento. Quali riferimenti curricolari avremo presenti? Questo argomento può essere trattato in una classe quinta di un liceo, semplificando alcune fasi operative in laboratorio è possibile anche provare l'esperienza per un biennio del tecnico nelle scienze integrate e una classe della scuola secondaria di primo grado. L'argomento riguarda però la chimica organica e favorisce l'apprendimento durevole riguardante i gruppi funzionali dei composti organici, cosa sono i polimeri e i monomeri, come avviene un processo di polimerizzazione. Questa presentazione si riferisce sostanzialmente a questo livello e a queste conoscenze, ciò non vuol dire che non possa essere declinata in modo più semplice anche per gli studenti di altri livelli. In questa presentazione parleremo di bioplastiche e focalizzeremo l'attenzione sul significato di biodegradabilità. Quindi mostreremo come sia possibile realizzare in laboratorio, ma anche a casa, un biofilm di bioplastica, partendo da scarti vegetali di finocchio. E al termine dell'attività gli studenti potranno fare le loro considerazioni riguardo all'economia circolare dei rifiuti e confrontarsi sulle differenti posizioni. L'attività è progettata in modo da mettere in luce alcune conoscenze che riteniamo importanti per gli studenti da far proprie, eh, anche per motivare con la correttezza scientifica le proprie opinioni sugli argomenti riguardanti l'ecosostenibilità. Come informazioni generali potremmo dire che le bioplastiche sono polimeri di sostanze naturali e vengono quindi definiti biopolimeri, nella maggior parte dei casi possono essere biodegradabili, cioè possono decomporsi nell'ambiente senza lasciare residui inquinanti o non biodegradabili. Sul significato di biodegradabilità ritorneremo sopra proponendo un'attività mediata da un'applicazione online per il sondaggio. Le bioplastiche possono essere prodotte da fonti rinnovabili o anche fossili o da scarti vegetali, come vedremo. Molte bioplastiche sono prodotte dall'amido di mais, il famoso mater B, l'acido polilattico, altre addirittura da prodotti di microorganismi, come ad esempio i polidrossi alcanoati. Quali abilità, quali competenze cercheremo di promuovere nei nostri studenti anche con l'aiuto di un'attività laboratoriale, cioè tramite un esplore di IPS? I nostri studenti potranno rappresentare un eh, processo semplice di polimerizzazione, polimeri naturali, cosa sono, confrontare i tipi diversi di polimerizzazione, definire e comprendere le fasi indicate in un protocollo di lavoro per produrre una bioplastica, verificare la biodegradabilità del materiale prodotto. Potranno ancora lavorare in modo cooperativo, lo sappiamo che è un elemento fondamentale questo anche dell'inquiry dell'IPSE, per sperimentare il processo di produzione della bioplastica, comunicare i risultati ottenuti in modo corretto ed efficace e valutare, discutendone gli aspetti positivi e quelli negativi, dell'uso delle bioplastiche anche tramite un debate a distanza, vedremo come. Entriamo in merito all'argomento. Polimeri e polimerizzazione sono termini forse entrati nel linguaggio comune associati con la parola plastica in generale. Mostriamo come inizio questa immagine, infatti, quante plastiche ci sono nella foto. E possiamo riflettere sul fatto che anche noi indossiamo plastiche. La plastica cioè ci circonda. Vediamo una tavola realizzata in resina ipossidica caricata con fibra di carbonio, il pantalone sportivo è in licra, che è un elastomero puliero etanico. la maglietta in poliamide 6,6, famoso, il gel per i capelli addirittura può contenere polimeri cationici e in questa immagine notiamo che non è possibile distinguere le eventuali bioplastiche. Iniziamo con mh, domande, tra virgolette, semplici. In questa fase sarà fo possibile fornire degli esempi di polimerizzazione mostrando alcuni polimeri di sintesi e alcuni polimeri naturali. In questa slide sono presenti, appunto, invece i polimeri naturali. Sarà utile riassumere alcuni aspetti teorici, come ad esempio richiedere la risposta su come avviene la polimerizzazione di monomeri naturali. E in questo gli studenti vengono invitati a visionare delle schede che sono presenti in un padlet, una bacheca, diciamo così, che comprende moltissimi eh, strumenti eh, e che è a loro disposizione. E che è implementabile, condivisibile e implementabile. Sarà importante per gli studenti del liceo anche spiegare come avvengono le re reazioni di polimerizzazione più comune addizione, la condensazione è più famosa perché appartiene proprio ai polimeri naturali e potranno fornire degli esempi come la condensazione presente nei polimeri appunto naturali e in quelli di sintesi. Quali sono gli ingredienti essenziali di queste polimerizzazioni? Sono i monomeri e i loro gruppi funzionali, l'accento proprio sui sui gruppi funzionali da un punto di vista chimico. Successivamente possiamo far riflettere sul rapporto tra polimeri e più specificatamente biopolimeri e ambiente, cioè chiedere perché i biopolimeri derivanti da sostanze naturali sono facilmente biodegradabili. In questa slide osserviamo due tipi di fibre naturali di due noti biopolimeri. Anche i biopolimeri sono intorno a noi, ma spesso non ce ne accorgiamo. La seta è un biopolimero, il cotone è un biopolimero. Qui abbiamo invece una slide che ci riconduce alle plastiche e bioplastiche a confronto. Cioè fare un confronto sarà abbastanza utile. Le plastiche che siano di sintesi e bio sono polimeri che possiedono un utilizzo da parte dell'uomo molto specifico. È per questo che possiedono delle caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche necessarie che le fanno definire bioplastiche. Quindi la bioplastica è una plastica, come d'altronde la plastica di sintesi, a uso dell'uomo. Eh, in fondo a questa slide eh, vediamo che per pillole di storia della bioplastica ci sono alcuni eh, articoli appunto sempre nel nostro Padlet. Tra le caratteristiche vediamo quelle delle plastiche, la leggerezza, la flessibilità, l'elasticità, la facilità di lavorazione e sono mh, caratteristiche che vengono possedute oggi anche dalle bioplastiche, anche se in maniera minore e anche se dobbiamo aggiungere eh, qualche cosa, diciamo così, o di plastiche normali o altre specifiche bioplastiche per far aumentare queste caratteristiche appunto. Eh, la caratteristica vincente però è la biodegradabilità. E quindi, che cos'è la biodegradabilità? punto. Eh, il primo sondaggio viene effettuato tramite la visione di una scheda eh, appunto, e noi mh, abbiamo tramite il sito menti.com eh, due sondaggi con un codice che vi verrà dato al quale parteciperete anche voi. Nel primo sondaggio appunto viene effettuato una osservazione precisa di una scheda, vedete il prodotto a sinistra, il tipo di materiale con naturalmente le eh, unità monomeriche fondamentali e l'origine, e su questo riflettiamo, ci sono origini tutte di tipo bio, naturale. Eh, ma la domanda quale sarà? Secondo voi, quali di queste sono biodegradabili? Quali di questi materiali, queste bioplastiche, sono biodegradabili? Nel secondo sondaggio, invece, eh, si cerca di, con una sorta di... <ride> pseudo Brian Storming, di associare al termine biodegradabilità alcuni termini che noi proponiamo. Tramite questi, sempre tramite quello che risulta dal sondaggio, riusciremo un po' a identificare alcune peculiarità per cui noi possiamo definire biodegradabile un materiale o altrimenti no. mandato il... Alice dovete procedere sì, intanto ho mandato il sondaggio ho mandato Mandate anche il, il codice il numero di codice e è quello è... che vedete ho già mandato in chat e qualcuno sta già rispondendo quindi Perfetto. puoi vedere anche te che cosa stanno rispondendo che bravo questo è il primo dei sondaggi Ok, passiamo alla seconda domanda di Mite, eh, Claudia? Sì, sì. Ok, allora. Quindi Vediamo un attimo. alla risposta abbastanza? Corretta. Sì, abbiamo una percentuale, quindi sì. Allora, le risposte, la risposta corretta, appunto, erano la 2, la 3, la 4, tutte e tre, quindi vedo che la risposta è stata: ecco, è stata interessante. Ecco, alcuni sono chiaramente più. Eh, visibili come biopolimeri biodegradabili altri insomma ecco c'è da ragionarci un po' di più passiamo al secondo in cui c'è da scrivere dovete scrivere le parole tra queste. vediamo bene sta arrivando qualcosa cosa questo tempo dovete andare sul sito mettere il codice e vedrete direttamente la domanda ok arrivano stanno arrivando quindi le, le parole più grandi sono quelle digitate più spesso e quelle più piccole sono quelle visitate da meno persone, quindi in minor quantità. Ok. Diciamo? Che dici Claudia? Sì, sì, sì, sta procedendo molto bene. Ah, ok. Mi piace. Io non le posso togliere. Quindi per i ragazzi, insomma, ecco. è un metodo veloce. Per introdurre l'argomento. Eh, tolgo, metto la presentazione. Aspetta un attimo, vediamo que, qual è il, il, diciamo, la parola più gettonata. Per ora le, le due più gettonate sono origine del materiale e microorganismi. Eh, sono quelle due, poi c'è anche tempo. Ce n'è una che ve, vedrete che è così. <ride> e poi c'è anche tempo, ok. Eh. Bene. Solo 27, sì. 28... Ancora 29, 30, ok, siamo a 32, anche il tipo di ambiente che sta prendendo campo, ok? E poi ovviamente ci sono quei piccoli problemi strumenti che se uno sbaglia a scrivere sì, infatti, esattamente la parola… c'è i microrganismi, il microrganismo, il microrganismo no. ma va bene, li mettiamo insieme. Sì, sì, sì, certo, quello, però in classe è fattibile, sia in classe che in, in didattica a distanza, questo è un'attività sincrona. Che dici? Proviamo a mandare… Siamo. Eh, per non… Eh, Siamo, dai. Fare sì, sì, troppo… Sì, ok. Eh. Okay. ok, allora, allora. Nel secondo, nella seconda registrazione c'è un po'. Ritrovate okay. la spiegazione appunto tramite quei termini e anche il primo sondaggio. Uh, caricando di nuovo, non so perché. Sto facendo l'upload di nuovo perché il secondo è più pesante. Eh, avevo fatto l'upload prima, ma non lo trovo più tra le. Quindi sta facendo l'upload, sì, sì, comunque è un po' lento, sì, però ci siamo. Ci vuole tanto, pensi? Siamo al 40%, stiamo andando avanti, ma è un po' lento, non so perché. Quindi, nella seconda parte, quindi partiamo dalla, dal commento ai sondaggi per continuare l'attività con i ragazzi. Che abbiamo fatto. Ah, intanto, volevo dire: mh, ecco, mentre facciamo che l'attività è stata svolta in presenza, perché è stata svolta in classe, insomma, in presenza, abbiamo, delle, ecco, abbiamo cercato di proporre delle cose da fare anche in didattica a distanza. È fattibile in modalità blended, secondo noi. Però ecco, l'attività che proponiamo è stata svolta in classe, in presenza dai ragazzi della, della quinta superiore. Diciamo, siamo al 90%. Vediamo, vediamo le parole Vai. della biodegradabilità. Eccole. Ci siamo? Se vedete, non so perché. Vai. Eccoci quindi a valutare che cosa è successo con i sondaggi. Vogliamo con questo primo sondaggio mettere sotto l'attenzione che il prefisso bio di per sé non è il passaporto per una costante caratteristica di compatibilità ambientale e di biodegradabilità. Faremo notare quindi che le bottiglie di biopet, polietilenta e raptalato, che derivano da canna da zucchero, melassa e oli vegetali, eh, non sono costituite da plastica biodegradabile, eh, perché nonostante la loro provenienza il trattamento comporta la costruzione di legami, eh, qui legami chimici, che non sono... Eh, facilmente degradabili. Inoltre anche gli shopper, vedete qua, eh, eh, a base di amido, sono biodegradabili, ma c'è scritto, noi abbiamo qua, è eh, una definizione di eh, biodegradabilità controllata. Che vuol dire controllata? Vedremo che la biodegradabilità avviene in tempi che sono diversi per... Diversi elementi, l'ambiente, il materiale e quindi dobbiamo comprendere che la biodegradabilità appunto non, è, non sarà immediata ma sarà piuttosto controllata e poi questo controllo dipenderà anche da cosa è stato aggiunto al compound a base di amido per dargli la consistenza poi utilizzabile. Con questo secondo sondaggio invece abbiamo voluto ottenere delle parole che sono quelle più gettonate e che compariranno in una nuvola e in base alle parole che compariranno noi scarteremo, giustificandolo, e sceglieremo la scelta e definiremo quindi insieme agli studenti cosa si intende per biodegradabilità e avremo le parole chiave della biodegradazione. I termini vedete acqua, microrganismi, tipo di ambiente, legami chimici, fonti rinnovabili, ossigeno, composto, tempo biomassa che avete trovato anche voi e che quindi eh, su quale, sulle quali avete dato il vostro eh, parere. La capacità di biodegradare capacità dipende dalla composizione e dalla struttura molecolare e non dall'origine delle materie prime impiegate per ottenere tale composizione e struttura. Eh, facciamo una comparazione concreta. Il biopolietilene che abbiamo visto prima, il biopet, per esempio, si ottiene dal monomero di etilene prodotto dalla canna da zucchero. Attraverso una serie di processi chimici diventa identico al polietilene di origine fossile, quindi non è biodegradabile. Discorso diverso per l'acido polilattico, chiamato anche PLA, ottenuto dall'amido di mais, dal quale si ricava destrosio che attraverso la fermentazione diviene acido lattico. Questo si trasforma a sua volta in un composto di lattide che attraverso un processo di polimerizzazione diventa alla fine un poliestere, mantenendo la biodegradabilità iniziale però dell'amido di mais. Questi due esempi offrono un importante spunto di riflessione. L'essere o non biodegradabile dipende dalla struttura molecolare del prodotto finale e non dalla provenienza delle materie prime impiegate per la produzione delle bioplastiche. L'origine rinnovabile e la biodegradabilità sono dunque caratteristiche diverse che si misurano con metodiche distinte e non interscambiabili. Con il termine biodegradabile si intende quindi un materiale che può essere degradato da microorganismi come batteri o funghi in acqua gas naturali come l'anidride carbonica e metano e, o, oppure in biomassa questo è importante perché un composto possa essere considerato biodegradabile è necessario che in natura esista un batterio in grado di decomporre il materiale dopodiché l'elemento viene assorbito completamente dal terreno e questo ci fa capire come mai i legami chimici delle biopolimeri naturali sono legami che vengono biodegradati, mentre invece legami chimici di polimeri di sintesi ancora forse non hanno trovato i batteri capaci di decomporli. E quando sei biodegradabile? Vediamo il tempo, il fattore determinante infatti è la velocità con cui avviene il processo di biodegradazione. In natura ogni rifiuto organico ha i suoi tempi di biodegradazione. Il tempo di biodegradazione dipende dall'ambiente di biodegradazione e un prodotto biodegradabile deve decomporsi del 90% entro sei mesi. Noi possiamo fare anche qui un'esercitazione eh, diciamo a, a lungo termine in cui inserire due tipi di plastiche diverse nel suolo, suolo umido, e vedere che cosa succede. Beh, vi garantisco che anche il materiale biodegradabile ha bisogno veramente di tempi lunghi e dopo molto molto tempo incomincia ad essere, voi lo sapete, no, nei sacchetti abbastanza sfilacciato ma non completamente, eh, diciamo così, degradato in piccole parti. E il termine compostabile? E questo è il, il termine in modo più preciso, prevede che la finalità delle, della biodegradazione sia un recupero naturale da parte dell'ambiente degli elementi che producono nel suo insieme il compost, quindi mettiamoci accanto questo termine compost. Gli ambienti nei quali la biodegradazione avviene a ritmi consistenti e può essere gestita industrialmente sono quelli del compostaggio che avviene in presenza di ossigeno. La compostabilità è la capacità di un materiale organico di trasformarsi in un compost mediante, qui lo vediamo, il processo di compostaggio. Tale processo sfrutta la biodegradabilità dei materiali organici di partenza per trasformarli in un prodotto finale che prende il nome di punto di compost. Il compost è dunque il frutto della disintegrazione e biodegradazione aerobica. Il compost è maturo assomiglia a un terriccio fertile per la sua ricchezza in sostanze organiche è impiegato come eh, fertilizzante. Qui vediamo che un eh, albero possiede due parti, la chioma sicuramente è compostabile, il tronco forse non è compostabile ma è biodegradabile in tempi lunghi, il legno quindi è eh, biodegradabile ma non si può utilizzare per fare del compost, perché i tempi sono veramente troppo lunghi. Ci sono delle regole, le regole europee. Per essere definito compostabile il prodotto si deve disintegrare, abbiamo visto, in meno di tre mesi e non essere più visibile. La plastica compostabile usata in Europa per i sacchetti dell'ortofrutta deve rispettare la norma N13.432. Secondo questa norma, appunto, il sacchetto con i rifiuti organici deve degradarsi in misura pari al 90% in frammenti inferiori a 2 mm. Questa scomposizione deve avvenire in, 13, in 12 settimane in un impianto di compostaggio. Eh, infatti la temperatura lì arriva a 55-60 gradi centigradi. Riassumendo, la biodegradazione è un processo lento realizzato dalla natura, Mentre il compostaggio è un processo veloce realizzato dall'uomo. Allora, ok, Claudia non so se vuole aggiungere qualcosa, se no partiamo con l'attività che prosegue. Claudia. Vai, vai. Claudia. Vai, okay. vai. Ok, con l'attività che prosegue, alla fase di engage quindi. quindi abbiamo proposto ai ragazzi il abbiamo proposto ai ragazzi il, il sondaggio abbiamo proposto ecco questa eh, meglio così di più Beh. abbiamo proposto ai ragazzi il sondaggio abbiamo proposto ai ragazzi il eh, aspetta, perché... vabbè comunque quindi abbiamo proposto un po'. Ora andiamo al coinvolgimento vero e proprio. Allora, il coinvolgimento vero e proprio è stato fatto eh, con un'attività in modalità flip, anche, anche se eravamo in classe. Perché c'è questo sito, Evoli, che è molto carino perché ehm, i ragazzi possono guardare il video a casa. In particolare, questo era un video sulle bioplastiche ottenute dal tiro di latte, quindi molto simile poi a quello che proporremo noi. Ehm, e durante il video, il ragazzo mettendo il suo nickname può eh, puntare quindi può mettere. Ehm, selezionare le parti che ha capito bene, le parti che sono meno chiare e può fare delle domande, quindi il docente arriva a scuola già con le domande dei ragazzi, qui ci sono alcuni esempi di domande e il punto del video che ha suscitato più domande, quindi i ragazzi già avevano delle loro, ehm, delle loro idee, no? come si verifica la biodegradabilità, quali legami sono coinvolti, oppure in che quali, proteine, cioè, quali sono le proteine del siero. quindi avevano già delle domande da porre al docente che vedendolo prima riesce in classe a, appunto, ecco, in classe a, a partire subito da un'attività già svolta. L'indagine vera e propria è stata strutturata come ecco, appunto, in 6-8 ore in presenza, quindi in classe, togliendo le parti a casa. E, mh, è un IPS strutturato ovviamente, quindi agli studenti viene dato un protocollo di lavoro e gli, lo studente viene data la domanda e il protocollo, quindi lo studente poi alla fine fornirà spiegazioni sulla base delle evidenze che ha raccolto nel gruppo. Eh, L'attività può essere svolta anche eh, a casa in modalità blended, infatti abbiamo riprovato a farla a casa, eh, completamente in dad ci sono delle limitazioni ovviamente, ci sono delle limitazioni nell'esperienza nell svolta, ecco perché probabilmente alcuni materiali possono mancare, ovviamente poi a casa i ragazzi non sono soli, non sono soli non solo come eh, dal punto di vista delle persone, ma ovviamente ci sono anche gli animali domestici, quindi abbiamo voluto ecco eh, specificare anche questa cosa. Eh, allora, questa, abbiamo messo questo, questo Padlet di cui vi ho mandato il link e che insomma vorrei velocemente farvi vedere perché abbiamo scelto insomma, ecco, di, di farvi vedere un Padlet. Perché nel Padlet ci sono eh, tutti gli strumenti per far, ai ragazzi, per far vedere ai ragazzi questo era il link al video eh, per far vedere ai ragazzi il percorso e le proposte date dall'insegnante, cioè l'insegnante non solo da la proposta di, del video tutorial di quello che dovremmo fare, il video iniziale di documentazione, alcune attività da svolgere no? nel Padre, quindi qualche prerequisito, quindi cos'è l'amido dal punto di vista chimico, oppure alcuni articoli da leggere per documentarsi e, per, e quindi per approfondimento. Eh, alcuni video per eh, ampliare no? l'argomento poi alcuni compiti veramente che bisogna fare però è, in è molto interessante il fatto appunto che del, del Padlet eh, ora mh, questo per il Padlet è molto interessante però per una classe di finta superiore perché per esempio la mia collega che l'ha proposto a un biennio di un tecnico ha preferito e io sono d'accordo eh, presentare un Blend Space no? il Blend Space ha delle eh, il docente prepara delle, delle piccole parti e eh, dà un ordine alle cose che devono fare gli alunni. Quindi ha dato prima il video, il quiz sulle preconoscenze, eh, l'articolo sulla differenza tra plastica biodegradabile e bioplastica, la domanda, il, il protocollo, eh, l'investigazione sul protocollo e poi l'attività da fare. Ovviamente questo è un po' più eh, adatto forse per i ragazzi del biennio, per le scienze integrate, perché credo che sia ecco, più. Um, più strutturato e l'ordine glielo dà il docente quindi manca forse, dove manca un po' di autonomia probabilmente no? Nei, negli alunni, ora io riproverò a ricondividere eh, il documento spero che, che non riparta da capo, ma ho paura che rifaccia l'upload, scusate, ma vabbè quindi ecco, veniamo all'esperienza poi che è stata proposta ai ragazzi quindi l'esperienza vera e propria che è stata proposta abbiamo fatto, uh, mi fa che riparte da capo, scusate mm. Allora, eh vabbè, niente, vado velocemente, ma ecco, questo è, quello che, eh, questo è un po' quello che. Vediamo un po' l'indagine vera e propria. la domanda è questa: potresti verificare che si può ottenere un biofilm col materiale di scarto che hai a disposizione. Il materiale di scarto erano, erano, era il finocchio col cero di latte, ovviamente ne abbiamo dato proprio il latte. Con questi materiali ovviamente. Eh, L'ipotesi è stata comunque fatta dai ragazzi, Io ho riportato qualche ipotesi personale eh, che avevano fatto loro, più o meno giuste, insomma più o meno esatte, fatte proposte dai ragazzi. Quindi eh, alcuni hanno valutato la rigidità del finocchio, la flessibilità, alcuni sono andati a vedere più dal punto di vista chimico, no? la degradazione, che tipo di polimero... Si ottiene? Alcuni hanno pensato a che cosa potremmo ottenere, quindi hanno pensato al parafilm che usiamo in laboratorio, effettivamente eh, la consistenza finale è un po' questa. No? E poi mh, un confronto con la plastica sintetica, queste erano le ipotesi personali. Le ipotesi nel gruppo andavano un po' più, il gruppo ha scelto più di ehm, trattare insomma dell'idrolisi del polimo naturale, la successiva polimerizzazione per condensazione, oppure la parte polisaccaridica del finocchio con la parte proteica del latte, oppure il fatto che si potesse ottenere un prodotto sia biodegradabile che compostabile. Allora, ai ragazzi gli è stato dato poi il protocollo operativo che si fa però in laboratorio un'ora e mezzo, però poi ovviamente ci vogliono due giorni per, per farlo a casa. Ho riportato due brevissimi video, uno fatto a scuola e uno fatto a casa, che però purtroppo devo, non, non me li legge e quindi ve li devo ecco, caricare, però sono velocissimi, perché quello fatto a scuola mh, ho dovuto tagliare quello che avevano fatto i ragazzi perché c'erano ecco, no, le loro foto. Eh, comunque per dare l'idea del percorso che avevano fatto, anche preparare il video con la presentazione finale eh, serve ai ragazzi a sviluppare la comunicazione per far capire, per far scegliere a loro quali eh, punti, quali passaggi secondo loro sono più importanti da comunicare ovviamente, nonostante tutti i gruppi avessero fatto la stessa cosa ecco i gruppi sono stati formati dai ragazzi, loro sanno che hanno, ogni gruppo ha un ruolo e quindi sulla base delle richieste, dei ruoli che si hanno nei gruppi loro sanno, loro riescono a. a eccolo Ecco, questo è quello che è stato fatto a scuola, un po'. Ho tagliato un, un, un, un po' quello dei ragazzi, ecco, ovviamente. Protocol. Vabbè, quindi di disinare, arte, ho fatto meglio fino, ho preparato il cero di latte, film stato. Un semplice miseria, trovare anche a casa. Il cero di latte. Poi hanno un inizio di. Tutti ovviamente il vantaggio di essere in laboratorio in questo caso era il termostato fatto che con il termostato in due giorni il massimo abbiamo ottenuto il due film. Questo risultato poi abbiamo calcolato la percentuale di acqua ovviamente e poi dopo hanno iniziato ad indagare sul, su quello che era stato svolto, eccolo qua, che conteneva amio, hanno provato a vedere, che bere, hanno provato a vedere se contenevano le proteine, le proteine, hanno provato a vedere se contenevano a attaccare e poi hanno provato a fare i confronti con le altre, okay? con, con altre plastiche che avevamo in laboratorio, no? chi ha scelto il parafilm, chi ha scelto la plastica, il, eh, la pellicola trasparente, chi ha scelto il, lo shopper, quindi semplice. Eh, a casa ovviamente con alcune limitazioni perché il logo, il biorete, insomma, ecco, non si possono fare facilmente e soprattutto i tempi a casa sono prolungati perché il biofilm che viene è lo stesso però ci vuole circa una settimana a temperatura ambiente e nel forno non è consigliabile perché alla fine andiamo a, a consumare energia per produrre una bioplastica e non è, non è consigliabile per, ecco, per i ragazzi. Quindi velocemente. Un piccolo video di quello che si può fare a casa, però ecco, è molto, molto semplice. Quindi, scarti ecco, del filo. Prendiamo una piccola parte stesse. e ne calcoliamo la percentuale mm -hmm. di acqua. E vediamo che sono particolari: no? viene un maggiore dell'80%. lo dividiamo quindi. a cubetti, ci mettiamo un uguale volume di acqua e lo lasciamo bollire. Alla fine, dopo essersi raffreddato, viene mixato e viene leggermente mh, filtrato. Poi, a parte. Prepariamo il siero di latte con del latte e dell'aceto. Preparato il siero di latte lo filtriamo, recuperato il siero mettiamo due volumi di omogenato di finocchio più un volume di siero. Dopo averle fatto essiccare o in forno o a temperatura ambiente, si nota che questa biopellicola ottenuta ha un colore giallastro, è molto sottile, è flessibile ecco e ha una bassa densità, quindi è molto simile a una bioplastica vera e propria, come quelle che possono essere usate per esempio per mh, ricoprire gli alimenti, diverse soluzioni che si possono fare. Ok, quindi... E questo è quello che è venuto fuori dall'esperienza, ok, dei ragazzi. E eh, io devo ricaricare di nuovo la presentazione, tutte le volte me la fa ricaricare, scusate, abbiate pazienza. Però ecco, volevo poi mh, farvi vedere che cosa è venuto fuori da, dalle conclusioni dei ragazzi, perché poi è quello che, a parte il prodotto, che ai ragazzi è piaciuto perché, insomma, ecco, eh, si sono divertiti insomma, in, questo, in questa attività. Però poi dovevamo trarre, ovviamente, delle conclusioni. Mm. Eccole qua. Allora. Eh, le evidenze sperimentali dovevamo, le evidenze raccolte inizialmente sono state quelle, quindi il colore era giallastro, semitrasparente, resistente ma flessibile. Poi eh, il residuo secco ci ha fatto misurare la percentuale di sostanza secca. Eh, abbiamo provato a indagare le proprietà chimico-fisiche in che modo? Attraverso un, attraverso un file che loro poi hanno, hanno completato come se fosse, ora ve lo metto una presentazione, una relazione di laboratorio con completamento. Quindi abbiamo indagato le proprietà chimico-fisiche confrontandole con le, con le proprietà chimico-fisiche di altri polimeri. Ovviamente che ha scelto i vari gruppi hanno scelto diverse plastiche che secondo loro avevano proprietà, potevano avere proprietà simili. Quindi ehm, hanno cercato di eh, verificare alcune proprietà paragonandole all'altra. Poi eh, questo è quello che è stato poi fatto, okay, okay. altre immagini di attività de, de, la, sulla biodegradabilità, per esempio è stato riprodotto in un eh, contenitore trasparente l'acqua di mare, abbiamo visto, abbiamo verificato eh, la biodegradabilità, il tempo di biodegradabilità nella, nel mare e anche nel suolo ovviamente bagnato, suolo umido. Poi eh, queste sono le schede da cui ho tratto le, le attività. E poi abbiamo fatto alcuni insomma, alcuni gruppi hanno scelto di fare la bioplastica dal mais. Ha delle caratteristiche un po' diverse, può essere proposta forse per, eh, per le classi di più piccoli in realtà, perché la bioplastica dal mais poi i ragazzi non ci hanno trovato in questa utilità, no? Mentre il biofilm può essere veramente usato per, per ricoprire gli alimenti, questo, la bioplastica dal mais è carina, ci si fanno le formine, però poi in realtà aveva delle, ecco, non aveva delle caratteristiche poi utilizzabili come bioplastica. Quindi quello che è venuto fuori un po' dai ragazzi, dai gruppi è questo, no? abbiamo creato un polimero naturale fatto da una matrice polisaccaridica addizionata alle proteine del siero, il finocchio quindi aveva questa capacità di formare un reticolo di polisaccaridi stabilizzato dalle proteine del latte, quindi non è servito aggiungere né il catalizzatore né lo stabilizzatore che invece avevamo studiato in teoria con Ziegler-Natta e con appunto i vari stabilizzatori per i polimeri industriali. Poi però i saggi hanno dato delle, hanno dato delle, delle, hanno dato delle cose da cui pensare, no? la presenza di proteine era sia nel siero che nel prodotto finale. L'amido però in, solo in un gruppo è stato è risultato positivo, gli altri l'amido non, non lo presentavano, quindi probabilmente la, la forma, insomma la struttura chimica non era, non somigliava a quella dell'amido. Però essendoci stati monosaccaridi, quindi essendo positivo al felling, probabilmente era una forma molto più ramificata dell'amido e che quindi si degradava facilmente. Poi ha bassa stabilità termica, ha una resistenza alla trazione molto, molto piccola, media rispetto alle plastiche, alla, alla bioplastica presa alla pellicola trasparente, la densità molto bassa e poi la biodegradabilità è quindi molto interessante. Nella discussione plenaria è venuto fuori... Qualche altro spunto, no? Quindi alcune domande date da, dall'insegnante, quindi quali usi proporresti per le bioplastie, quali ricadute positive e negative e quindi questa è stata un po' questo, la discussione plenaria fatta insieme. Eh, poi però, eccolo qua, il dibattito che è venuto fuori, che abbiamo, eccolo qua, scusate, elaborate. Mm -hmm, il dibattito che è venuto fuori, eccolo qua, abbiamo voluto proporre una specie di dibattito come attività finale, come attività che sviluppasse la comunicazione dei gruppi e anche eh, la, la consapevolezza sullo sviluppo sostenibile, quindi riprendendo veramente l'obiettivo 12 dell'agenda 2030. Eh, quindi abbiamo proposto queste due tesi opposte, è meglio eh, forzare il riciclaggio, quindi concentrarsi sull'uso di pastiche riciclabili oppure forzare la produzione di bioplastica, quindi utilizzare terreni agricoli ed elementi naturali che, formino, eh, che siano da elementi di partenza per un polimero biodegradabile. Quindi i ragazzi si sono divisi in quattro gruppi, in realtà due verso una tesi, due verso l'altra, si sono documentati e poi alla fine è stato fatto un vero e proprio dibattito, in presenza ovviamente, eh, in cui però questo può essere fatto anche in modalità sincrona in DAD ovviamente, io ho ripreso qui in basso, ho messo il Play Decide che è uno eh, dei siti da cui, su cui mi baso insomma, per fare questi giochi di ruolo in classe che ai ragazzi piacciono molto, anche se insomma ecco, eh, in, questo, in questo dibattito quindi che è stato fatto in realtà eh, il rappresentante del gruppo in pratica eh, portava le idee del gruppo a sostenere la sua scelta quindi vantaggi e svantaggi della sua tesi e eh, riportava un po le idee di tutti e soprattutto rispondeva alle domande a questo dibattito era presente insomma non solo io ma era presente anche l'insegnante di filosofia perché eh, questo dibattito riprende, riprendeva un po no? lo stile dialettico il metodo dialettico dei filosofi e quindi era è stato interessante anche da questo punto di vista, effettivamente. Poi però gli studenti, finito tutto questo, hanno proposto nuove domande. Ma perché allora, visto che abbiamo parlato di compostabilità, proviamo a produrlo, il compost, no? da scarti vegetali, e quindi lì abbiamo provato, abbiamo mh, provato a produrre questo compost, che però è rimasto lì perché la scuola poi è chiusa, e quindi vedremo, insomma poi i ragazzi si sono diplomati, quindi vedremo, insomma, di riproporlo l'anno prossimo e poi invece abbiamo provato a produrre il biodiesel, quindi biocarburanti biodiesel da il biodiesel come biocarburante dagli scarti dell'olio, delle fritture che avevano tranquillamente a casa quindi è stato interessante il fatto che loro si fossero non solo sensibilizzati all'argomento ma avessero proposto nuove attività da fare quindi è stato veramente bello la valutazione è stata sia formativa più che altro, insomma è interessante perché attraverso questi piccoli strumenti di autovalutazione, questi web app che si trovano, è interessante seguirli nell'autovalutazione nell poi però L'esperimento è stato mh, valutato in realtà come, come abilità, le competenze sono state valutate in modo diverso, attraverso le griglie di osservazione, poi è stato valutato anche il padlet, eh, quando uno propone il padlet o il space, si valuta eh, le attività che il ragazzo fa, ovviamente. Vorrei concludere con questa analisi un po' dell'attività, quindi come punto di forza è stata. Eh, la, il miglioramento della motivazione degli studenti e anche della progettazione didattica del docente, perché poi mentre si progetta vengono fuori mille altre idee che si potrebbero proporre sia a noi che agli studenti. E poi è stato interessante il confronto tra docenti, no? proporre la stessa attività in classi diverse, in indirizzi diversi, è stato interessante. Un punto di debolezza si ha quando nei ragazzi manca l'autonomia e le difficoltà in alcuni lavori di gruppo, effettivamente è un po', potrebbe essere un punto di debolezza in questo caso. Una minaccia, insomma, che però può diventare punto di forza è il materiale a disposizione che abbiamo, ovviamente, se un laboratorio è più o meno fornito, però abbiamo visto che si può adattare anche con altri tipi di attività, poi ora le bioplastiche, i bio, le bioplastiche si possono fare oltre noi abbiamo scelto il finocchio perché eh, in pratica i ragazzi stavano lavorando con biomolecole conosciute e potevano ipotizzare la reazione chimica e potevano anche quindi in realtà insomma ecco ipotizzare il polimero mh, che veniva fuori, eh, in realtà si può fare con altri, con altri scarti insomma ovviamente. Eh, un punto di debolezza invece da risolvere è proprio il fatto che il, eh, se questa attività viene svolta completamente in DAD. Non ha la stessa effetto sull'apprendimento degli studenti. Questo potrebbe essere, sì, uno svantaggio. Non so se ecco, Claudia voleva aggiungere qualcosa su questo, effettivamente. Ecco. Sì. Mi senti? Mi sentite? Mi Siamo senti, tutti, Alice, te? Certo. Eh, certo. No, no, hai detto tutto abbastanza in maniera completa okay. su sì, ultimo eh, grazie punto. Grazie innanzitutto Alice, non, eh, non so se Claudio voleva eh sì. aggiungere dei commenti, io sì, ho trovato tutte le presentazioni, la tua come quella di Cristina eh. e di Valentina. Certo estremamente inspiring, come potrei dire, molto, molto ispiratrici perché eh, sono presentazioni molto dense. Eh, perché tu parli di play deside, o e ogni, ogni cosa che, che si propone apre poi un mondo. Diciamo. Sì, passo la parola a Claudia. Yeah, vai. Sì, sì. Mi senti Adesso Anna? Ma guarda, proprio aggiungo poco perché siamo arrivati in fondo e siamo un po' stanchi tutti, penso, una, una riflessione proprio sui metodi IPS e il DAD e la didattica a distanza, cioè mh, ci siamo no, un attimino… No, io ti sento, io ti sento, non c'è gli altri. sì mi sei e allora dicevo eh, ci Volevamo siamo un po' cambiate alcune idee per quanto riguarda il laboratorio okay. non so, eh, so se mi sentite a, a me spero che mi sentite ok? Eh, volevo un po' capire da Alice intanto che Claudia si riconnette no, a noi eh, no, uh, non mi sente okay, Anna non mi, mi sente ah. no, dicevo ci siamo un po' eh, scambiate alcune mail riguardo alla sicurezza eh, delle esperienze fatte a casa no? e, e questo mi sembra una cosa ottima infatti per parlare un attimo del laboratorio, delle attività diciamo così eh, di indagine operative fatte anche eh, home made a casa. E non c'è soltanto il problema della sicurezza, come ha sottolineato anche Alice, nella sua articolata Ora proprio presentazione mi quando, quando si fa, quando si fa un'esperienza diciamo così da soli è chiaro che non c'è la portata che si deve avere, e non lo sappiamo, ITS si basa proprio su quello che è il confronto in classe, il tutoraggio eh, dell'insegnante per cui si rischia un pochino di far perdere di valore quella che secondo me è la cosa essenziale, cioè far capire che un'esperienza deve essere scientifica e deve essere scientificamente corretta nella sua esecuzione. Cioè bisogna valutare vari parametri, questo lo si può fare solo se siamo in presenza sì. effettivamente, sì. Sì. il resto rischia di diventare un po' una ricetta almeno io mh, parlo non per quelle esperienze che sono abbastanza... Ben come abbiamo visto, no? come la creazione di modelli e quant'altro, ma quelle esperienze che sono spesso no? di tipo chimico e biochimico. Si, si perde un po', secondo me, ehm, la, la, focalizzare l'attenzione proprio sul processo scientifico, cioè sull'esperienza scientifica che deve essere un po' ortodossa. Ecco, questo quindi non c'è solo il discorso della sicurezza, bisogna eh, dosare bene e soprattutto scegliere bene quali esperienze poter fare effettuare eh, dai studenti e quali invece necessitano sicuramente di un, uh, un lavoro fatto in classe, eh, questo e eh, basta. Per il resto mi sembra che ci siano state appunto indicazioni abbastanza chiare. Abbiamo scelto, l'ultima cosa, abbiamo scelto come vedete delle applicazioni anche molto semplici, il Padlet è un'applicazione molto semplice e l'altro lo stesso, anche per non farsi prendere troppo dall'euforia digitale nell'esperimentare applicazioni che poi possono diventare complicate nella gestione. Bene, grazie a tutti, grazie ad Alice che ha fatto una bella esperienza. Grazie a voi. Anna? Alice? Ci siete? Sì, sì. Anna dov'è? Ci sono anch'io? Anna non Cristina? Okay. Sì, sì, ci Cristina? Sì, Ci sono? Ci sono? Sì, ci sono anche. Anna dove è andata? Anna se n'è andata? No. No, dove è andata? Avrà e, e, io problema. direi se no, ci no, sono no, delle no. domande ecco, sì, volevo dirlo anch'io se qualcuno ha delle domande volentieri, visto che eh, insomma eh, il Aspetta, tempo Cristina. non è stato lunghissimo sì, sì, sì, se ci sono domande volentieri mh, potremmo risponderli sì, sì. allora, vi stavate sovrapponendo a, uh, Claudia e, e Cristina, sì, io ci sono mi sentite? sì sì, ora sì sì io ci sono, ci sono, ci sono e vi sento, sì sì, uh, no, no ci sono, uh. Anna forse ti ritorna in ritardo, sai le sì. nostre parole, cioè, appunto, anche Cristina chiedeva la stessa cosa, io leggo la chat ma non ci sono particolari domande, eh, almeno per ora e mh, in ogni caso, io sono, rispetto all'osservazione che ha fatto Claudia, sono d'accordo, ma d'altra parte anche tutte queste presentazioni eh, ci, ci, ci stanno facendo pensare, dipende ovviamente dalla complessità della proposta, soprattutto dalla complessità scientifica, diciamo molto della proposta, dalle, tutte le variabili, tutte le cose, quindi è chiaro che se si sale in complessità eh, la, la, la A Va di... bene, ok. Guarda, okay. che succede. Ok, quindi ci sono, se ci sono domande, pronto? Niente. Non si sente. Ne, ne, io ti sento, io sì, io sì. Clau, io sì okay. Anna. Non so se Cristina, se volevi aggiungere qualcosa. Mm, ma eh, niente, il discorso è che in didattica a distanza, come ho anche detto, bisogna presentare qualcosa di molto coinvolgente, bisogna lavorare molto sui siti che sono davvero a volte ricchissimi, e Naturalmente far fare delle attività in autonomia che siano eh, appunto non pericolose, che siano condivisibili in gruppi, eh, ma i ragazzi devono essere ancora di più protagonisti perché anche nella ricerca di lavori e noi mh, per questo lavoro ne abbiamo trovato davvero di ricchissimi nei siti. Ecco, questo possono farlo anche i ragazzi e usare appunto internet per scopi davvero importanti. Cercando, la i eh, cercando anche i documenti originali. Eh, la scelta del tema poi è veramente attuale perché insomma se non agiamo subito questo nostro pianeta non ce la farà e quindi l'educazione civica che il nostro ministero ci spinge a... Appunto a fare tutti noi per la, ciascuna delle nostre materie a 360 gradi va, va coltivata in queste giovani generazioni che sono il nostro futuro. E quindi la scelta anche dei temi, visto che andrà fatta una scelta, visto che in didattica a distanza non si può presentare un programma come lo svolgeremo di persona, allora la scelta dei temi deve essere ancora più oculata, giusto questo. Okay. Sono, sono, siamo, penso che siamo tutti perfettamente d'accordo. Non so se Alice voleva aggiungere altro, e rispetto anche a se hai utilizzato con questa ricchezza di veramente. Eh, incommiabile ricchezza di strumenti, di siti, di modalità, eh, se per esempio tu con i tuoi studenti usi fare normalmente questo tipo di, eh, di approcci intrecciati eh, e, ehm, e se lo fai eh, con tutte le varie classi, cioè nel senso che se tu noti eh, mh, per ragazzi soprattutto del quinto anno, tu hai parlato dei ragazzi del quinto anno, qual è la differenza che tu noti come insegnante con un approccio del genere, ragazzi più piccoli e ragazzi più grandi? Mi interesserebbe sentire un po' questo da chi, viene in da chi è in campo. Okay. Bene, allora no, io questa attività è già insomma il il secondo anno che la propongo e effettivamente se i ragazzi sono abituati eh, come ora io poi l'ho applicata in un, un liceo scientifico delle scienze applicate quindi ho cinque ore settimanali questa attività in due settimane si fa tranquillamente e, però il fatto di avere questi strumenti metà casa metà a scuola quindi questa modalità blended, questa flipped e questi strumenti, loro fanno ovviamente anche informatica, quindi hanno una certa dimestichezza con questi tipi di strumenti, effettivamente è un valore aggiunto perché anche loro riescono a trovare eh, delle risorse esatto. a cui io non avevo pensato, no e quindi è, è molto interessante in questo senso. I ragazzi più piccoli, io, ecco ho avuto anche un biennio di un tecnico economico, sì. eh, si possono fare, anzi è interessante farlo, proporlo, ovviamente in modo un po' più guidato e poi bisogna lavorare molto di più in classe secondo me anche con gli strumenti digitali ma in classe, perché hanno bisogno veramente di essere guidati e non sempre hanno poi gli strumenti adatti a casa, ecco questa è la differenza principale che ho visto, però l'interesse e la motivazione ce l'hanno e la mettono tanto. la mancanza di autonomia ne, nell'IPS, insomma nel metodo IPS, ora in questo caso era un certo. inizio strutturato e quindi è un po' più semplice per loro. Ne, nelle attività un po, più, un po' più complesse, effettivamente anche nei licei si trova un po' di difficoltà, almeno io, insomma, ecco, poi ho un'esperienza abbastanza limitata, sono solo 13 anni che insegno, quindi non è tanto e quindi ho visto che io anche nei ragazzi dalla seconda, terza e quarta hanno bisogno di essere abituati a questo tipo di attività. Se altrimenti trovano difficoltà anche solo nel, nel proporre la progettazione, nel fare ipotesi, ecco questa è la prima difficoltà che certo. incontrano nel fare l'ipotesi personale, quindi hanno bisogno di essere proprio, hanno bisogno veramente di essere guidati fin dall'inizio, certo. fin dalla prima, secondo me, sì. No, vedo che altri colleghi lo facevano dalle medie, quindi effettivamente è. è... Sarebbe bello avere degli studenti che arrivano già dalle medie preparati sì, a infatti lavoro. Per un no? tempo, in un tempo si parlava di, di seguire lo studente man mano nei vari centri, man mano che passava dalle scuole medie scuole cosiddette medie, insomma alle scuole superiori. Va bene. Allora, io ringrazio tutti i relatori sentitamente per uh, l'estrema varie e variegata uh, opportunità di spunti che ci avete dato e di strumenti, uh, come vedete alcuni di questi sono anche già stati registrati, quelli di Claudia erano appunto uh, registrati e uh, Cristina ha detto che anche lei aveva registrato, quindi tutto è a disposizione per pensare per pensare e la ed elaborare diciamo in vista di queste nebbie che si spera si diradino il più possibile quindi io vi auguro buona serata e buona e alla prossima volta un bacio a tutti grazie grazie, grazie, Anna. grazie Anna.